Grazie Presidente, ma guardi velocemente per eh, ovviamente dichiarare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle e per due brevissime sottolineature. La, pri la prima è che eh, potrà anche essere vero che si fa risparmio rinunciando a qualcosa ma pagando i debiti fatti da altri. C'è pure chi ha fatto 20 miliardi di debito e ha costruito le vele di Calatrava. Quindi su questo e paghiamo gli interessi anche su quelli con una gestione commissariale fatta apposta. L'altra cosa è al, al collega che prima parlava del, delle alleanze, mi sembra che con la lega di Matteo Salvini qualcuno dichiara di aver vinto le elezioni con un contributo solo del 4%, grazie.